Presidente, allora, dunque, volevo rendere noto anche al collega De Priamo che in realtà eh, più che progetti sperimentali nei pressi della Valle Galeria già esistono de delle realtà di apicoltura che hanno già dimostrato un'importante moria peraltro delle, delle api quindi in un certo senso una sorta di sperimentazione per quello che è eh, il quotidiano di quella, di quella realtà è già è già avvenuta. Il territorio, più che avere esigenza di ulteriori sperimentazioni a spese anche insomma, delle api in questo caso, eh, avrebbe bisogno di un aggiornamento degli esami epidemiologici che insomma, già negli anni passati hanno già dimostrato una ehm, presenza importante di inquinamento del territorio. Quindi ehm, non perché contrari a progetti di eh, sperimentazione sull'apicoltura urbana che sono ehm, più che meritevoli, abbiamo, ne abbiamo anche lungamente discusso in commissione, ma eh, perché non, non è, è, è ancora di meno eh, non perché contrari alle dimostrazioni sul sito che possano eh, certificare quanto il sito ha eh, sofferto sull'inquinamento relativo alla gestione dei rifiuti, ma eh, non ci sembra questa la eh, strada insomma, più giusta per ehm, analizzare la situazione e l'impatto ambientale del territorio. Quindi ci asterremo all'ordine del giorno.